Siamo insieme al professor Giancarlo Vinci che rappresenta la memoria storica della parte psichiatrica di Matti per il calcio e a Luigi Pucci che sin dalla, dagli anni 90 per l'associazionismo sportivo e per la WISP ha eh, dato il via, dato il là a Matti per il calcio. Eh, Pucci, eh, ci racconti quegli anni il via di Matti per il calcio, com'è andata? Allora, eh, diciamo che l'attività la, inizia negli anni 90, 92, 93 e tra, insieme alla WISP abbiamo um, messo insieme a tantissime squadre dei dipartimenti di sull'entrata della Regione Lazio e, e abbiamo messo su un campionato di calcio. Oh, dopo qualche anno, questo bisogna dirlo, abbiamo anche iniziato un'attività un nazionale. nazionale a Montaldo di Castro dove andavano inizialmente le squadre che vincevano il campionato del Lazio andavano al, al campionato di Montaldo di Castro e quel campionato lì, quel campionato nazionale si chiamava Matti per il calcio. Proprio in quel periodo c'era anche un'altra attività di Matti per il calcio nel, nel Piemonte, nella zona di Torino, il Punese. Questa attività è andata avanti per tanti anni, e fino a, a qualche anno fa ancora c'era questo, questo campionato nazionale a Montaldo Di Castro, Matti per il calcio. Certo, per poi cui... si è spostato e quest'anno si è svolto in eh, Riviera a, a, a Cesenatico. Torniamo un attimo agli anni 90, Pucci. Ecco, come è nata l'idea, la scintilla di Matti per il calcio? Eh, il, nasce la scintilla dal fatto che c'erano questi vari campionati a livello nazionale e cominciavano i primi contatti tramite la WISP con ecco, altre realtà di altre regioni. L'idea era quella di fare un torneo nazionale dove si potessero ritrovare tutte queste realtà che facevano queste attività. E lì i matti per il calcio, tanto è vero che un anno noi come Libera abbiamo anche un una cosa con Striscia la Notizia, perché abbiamo scritto uno striscione, perché scriveva lo striscione migliore, abbiamo scritto che ti piace il calcio, ma che sei matto. Ecco, questa era un po' la nostra, per cui eh, probabilmente questa idea di tipo di calcio la Poi ovviamente eh, con gli anni, questa era la, come è stato sempre denominato partire di calcio, tutti gli anni c'era questa sfida tra le squadre della regione, la regione Lazio e i Dipartimenti per andare a fare questo problema. Poi gli anni successivi abbiamo trovato anche altre soluzioni andava la squadra si aveva fatto magari meno penalità insomma abbiamo trovato anche altre istruzioni per il campionato perché è diventata un po' troppo questa cosa che creava anche degli attriti un po' forti fra le squadre certo. ecco, professore questo... Vinci abbiamo parlato del passato guardiamo un po' al futuro è possibile dopo 30 anni di esperienze territoriali di matti per il calcio dal punto di vista psichiatrico fare un bilancio? certo ed è fondamentale dall'esperienza qui ci ha raccontato Luigi di tanti anni. Io arrivai al centro diurno che mi occupavo di giovani ragazzi gravi, con patologie mentali gravi, nella, nella, nelle fasi iniziali della loro patologia e anche molto giovani. Fu invitato ad un convegno nazionale dell'Ubis, proprio a Prato dove tutte le squadre di Italia, tutte le società d'Italia raccontavano le loro esperienze, si presentavano anni erano, più o meno. nel 2011, questo me lo ricordo bene sì. perché ci sono degli eventi particolari eh, nell'ascoltare eh, le, le esperienze degli altri notavo che c'era molta attenzione sull'aspetto dell'esperienza che era sicuramente una cosa molto positiva, tornei cittadini per strada, veramente una grande fantasia, però io mi alzai con la mia cultura psichiatrica e di ricercatore e, chi, e feci una domanda che poi è rimasta che era per me importante ma è stato un po' l'asse la, portante di tutto il mio lavoro, e chiesi, ma secondo voi perché il calcio funziona? E mi rispose un, un altro signore che stava lì, il calcio funziona perché funziona, cioè è una tautologia, si vede che stanno meglio ed è vero, cioè, se vedi i ragazzi che corrono, che stanno insieme, sicuramente danno un qualche risultato, hanno un qualche effetto positivo, però mi chiesi da psichiatra che seguivo questi pazienti, ma quali sono i meccanismi che permettono al calcio di funzionare, perché funziona? Allora con Luigi, che ha condiviso con me tutto questo percorso e anche altri colleghi, abbiamo cominciato a ragionare su che cosa andare a cercare. C'è cioè, qua elementi che ci interessavano e ci interessava fondamentalmente studiare due cose. Quanto una persona è in grado di sapere cosa gli sta succedendo dentro, cioè capire le proprie idee e le proprie emozioni, perché le idee è più facile, le emozioni è un po' più difficile, specialmente chi ha questa patologia ovviamente. E seconda cosa, aiutarli a capire la relazione con l'altro, cioè a immaginare cosa che noi facciamo normalmente, lo stiamo facendo anche in questo momento, ipotizzare come l'altro prende quello che io faccio, come risponde ai miei comportamenti. Questi due aspetti, l'idea di sé e che cosa mi aspetto da un altro, che è molto alterato a chi ha questo tipo di problemi, era un, un, un obiettivo, un target specifico che si può raggiungere con il calcio. Quindi abbiamo prima individuato gli obiettivi, le relazioni e l'aspetto della cozza di E poi, cosa forse ancora più originale, quali sono gli strumenti per andare a leggerle queste cose e valutare, cioè inventare il termometro, che al momento non c'era. Se voi guardate la letteratura internazionale, ancora oggi c'è quasi nulla su l'efficacia del calcio nel, nelle patologie mentali non stiamo parlando del calcio in generale che è quell'altro un altro campo e quindi con Luigi e con altri colleghi abbiamo lavorato con, con dei ricercatori anche americani e abbiamo messo in piedi il modello che chiamiamo modello WISP perché l'avevamo inventato noi ovviamente però siccome l'UISP per la prima volta è stato l'unico ente che ci ha sostenuto un po' anche economicamente perché il nostro problema qual era? fare le ricerche ma non avevamo degli statistici che potessero poi valutare perché nelle ASL non ci sono, né avevamo amici in quel momento che ce la facessero gratis e noi poi ci ha messo a disposizione un piccolo fondo che però è stato utilissimo perché abbiamo pagato uno statistico che ci ha permesso di valutare tutte le ricerche che avevamo fatto tutte le valutazioni che avevamo fatto, tutte le misurazioni che avevamo fatto e di valutare la potenza statistica, se no non hanno alcun significato. Tanto che la pubblicazione è stata poi messa in un libro commemorativo dell'esperienza nel razzo, ma poi è stata ripresa, un po' ampliata ed è stata pubblicata su due riviste scientifiche internazionali e una parte di questo lavoro è andata pure in due congressi mondiali sugli esordi psicotici, per cui sia il modello di intervento che abbiamo poi elaborato con Daniele Masala che è un olimpionico famoso, adesso è professore associato a Catanzaro ed è un'autorità in metodologia spagnola, sia sulla metodologia sui, e sui risultati siamo stati in grado penso 11, di pubblicarlo perché fra l'altro il lavoro dell'USP non è stato fatto solo nel nostro centro diurno perché noi in teoria potevamo cantarcela e suonarcela, ma è stato fatto in cinque centri diurni diversi e quindi ha coinvolto cinque Quali centri sono? e adesso guardi a memoria non mi ricordo comunque c'era una squadra di calcio che è sempre la nostra asa, che si chiama Stella del Mattino e poi c'era quella di Mauro Raffaelli dell'epoca, sì, è un altro paese. È, è, è un piano storico, ecco diciamo che okay. il Gabbiano con Libera sono delle squadre I, i, storiche, storiche del, del calcio, del calcio e, romano. E quindi da lì poi l'abbiamo poi approfondito nel nostro centro ed è il modello che è stato ulteriormente sviluppato e che ancora stiamo utilizzando nel nostro centro che è carino che l'abbiamo utilizzato pure per esempio per altri sport, nella vela, devi fare un gruppo. Che ti permette poi di fare quel lavoro di riflessione? Perché io faccio una partita, mi diverto, vado a casa e fino da lì. Il lavoro comincia dopo per noi tecnici, diciamo, ed è perché non passi mai la palla a Luigi Pucci, e poi dire che Luigi Pucci ce l'ha con me. E così si comincia a ragionare no, no, no. su come Luigi Pucci non ce l'ha con me, anzi, sei tu che proprio non l'hai proprio visto Luigi Pucci. Sì, e grazie. quindi questo adesso stiamo un po' uh, semplificando, stato, sì, però. Cioè... Lo spirito su cui nasce è mettere insieme esperienza con rigore scientifico che è un po' il modello, devo dire, del centro diurno e qui devo dare atto, Forse siamo tre amici, a Luigi Cucci che ho trovato, le cose che hanno fatto loro erano sempre estremamente rigorose. Il passaggio successivo sarebbe quello di reinserirli re nel mondo del lavoro o inserirli perché il lavoro per questi ragazzi molto giovani è fondamentale, ma nella scuola per avviarli al massimo livello possibile di autonomia, questo è l'obiettivo. Per far questo c'è bisogno di tempo, non è importante solo il singolo evento, anche bellissimo, se io faccio una partita tra la nazionale di calcio italiana, quella di serie A, e i nostri ragazzi sarebbe un bel evento, ma quanto è la ricaduta sulla vita quotidiana di quel ragazzo? Infatti le avrei dopo... chiesto proprio questo professore, la differenza tra eh, un intervento quotidiano fortemente radicato col territorio, costante nel tempo anche nel rapporto con i ragazzi è un intervento estemporaneo così un po' a, a beneficio di, di telecamera prima lei parlava di modello WISP il modello WISP nasce proprio da, da questa esigenza cioè noi interessa fare un intervento sulla salute dei ragazzi e quindi questo richiede tempo, perché per fare qualche cambiamento, fare acquisire uno strumento, se io voglio insegnare una lingua, non è importante mettere adesso i ragazzi oggi insieme ai ragazzi egiziani, che è una cosa bellissima, non una cosa negativa, anzi, è incommiabile, ma finisce un po' lì, se io comincio a fare a insegnare l'egiziano per un anno, due anni, tre anni, potersi che non dico tutto la capacità di leggere un libro in egiziano, ma almeno degli elementi di cultura egiziana la persona li acquisisce e gli rimane come patrimonio. Questa è il grande, la grande differenza tra l'evento, anche importante, quel che ragazzo è al centro, qualche volta anche meno, con l'idea che andando via di qua, finita la loro esperienza in questo, in questo servizio, in questo ciclo, siano in grado di mantenere qualcosa. La mia più grande soddisfazione, adesso io andrò in pensione tra poco tempo ma continuerò come consulente qui con calcio sociale, è che noi abbiamo fatto tanti tornei con l'Uispa e all'inizio di ogni anno si fa la foto della squadra che viene messa nella bacheca. Ecco, noi nella nostra bacheca ci sono almeno 6 o 7 squadre diverse, vuol dire che delle persone sono arrivate, hanno fatto un percorso terapeutico rispetto alla difficoltà lavoro problematica, che qualche volta è molto importante, ma sono anche usciti da questa esperienza, non è una situazione in cui entri a 18 anni e a 40 stai ancora a giocare a calcio, perché ci sono tante possibilità di giocare a calcio a tutti i livelli, ma è quello l'obiettivo, che vadano magari in una squadra di quartiere, di parrocchia, dell'UISP, del CSI, dove vogliono, con altre persone, ma siano in grado di starci in quella situazione. Per far questo c'è bisogno di tempo e di metodo e anche un po' di impegno da parte di tutti. insomma. Però è anche un po di...